Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rita e oggi risponderò ad una domanda che ci è stata fatta sul nostro gruppo facebook, a cui vi invito ad iscrivervi cliccando il link che trovate qua sotto. La domanda arriva da Marina e adesso ve la leggo. La copertura liquida rilasciata dal pesciolino che avete nel vostro catalogo serve solo per evitare l'eccessiva evaporazione o anche un'azione protettiva onde evitare sporco foglie di insetti sul fondo? Il pesciolino di cui parla Marina è EcoSaver, un prodotto la cui confezione è a forma di pesce contenente una copertura isotermica liquida. Le coperture isotermiche liquide come EcoSaver sono composti biodegradabili che se versati nella giusta dose in vasca, creano una pellicola invisibile sulla superficie dell'acqua, evitando l'evaporazione e la dispersione del calore. Purtroppo non protegge la piscina da residui organici, insetti o foglie. Però, in compenso, ha una formula 100% più degradabile e continua a svolgere la sua funzione anche in presenza di bagnanti in acqua. Ma come si utilizza? Bisogna tagliare il pesce lungo la linea tratteggiata, far uscire l'aria e gettarlo in acqua, facendolo depositare in fondo alla piscina. Una valvola di scarico sulla pinna rilascerà lentamente il liquido in vasca. Se avete un aspiratore automatico, è necessario legare il pesciolino alla scala. Ad un altro supporto in modo da tenerlo sollevato dal fondo della piscina. Il liquido contenuto all'interno di un pesce copre una superficie di circa 37 m quadrati, corrispondente a circa 56 metri cubi d'acqua, per una durata di circa 25-30 giorni. Sul nostro sito potete trovare le coperture esotermiche liquide in due confezioni: una è il pesciolino EcoSaver e l'altra è una confezione in bottiglia X-Saver. Se volete più informazioni sui prodotti, cliccate sulla i. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al nostro canale e cliccate la campanella che trovate qua sotto per ricevere le notifiche di ogni nostro nuovo video. Buon relax a tutti da BS Village!